A tutti sono Candida, eh, nel video di oggi voglio, voglio farvi vedere un, come ho riciclato delle, delle scatole per le cialde del caffè, praticamente eh, l'ultima volta che ho aperto le cialde ho deciso di, di provare a non buttare via il contenitore perché è rigido, è fatto bene, c'è un bel cartoncino, allora ho deciso di provare a fare qualcosa. E, e tra le cose che ho fatto questo mi è sembrato un lavoretto un lavoretto carino e decisamente molto semplice ho fatto delle taschine da poter eh, inserire incollare nei eh, nei junk o, o, nei, o negli album scrapbooking. allora sono molto semplici da fare io adesso vi faccio vedere quelli che, ho, quelli che ho realizzato e poi ve ne, ve ne facciamo un insieme, così vi faccio vedere come veramente in, in un attimo si può, si può fare una, una cosa del genere. E, allora, praticamente le taschine che ho fatto sono fatte così, vedete, poi vedrete che vengono in automatico, quindi sono molto semplici, e, le ho decorate con ritagli di carta che avevo, pezzi di libro... E fogli eh, e, e fiori che ho ritagliato dal mio, dal mio dal mio foglio dei fiori che trovate sul mio sul mio negozio Etsy che è questo qui poi ve lo farò vedere nel dettaglio quando quando preparo quando preparo il lavoro infatti questo vedete che è già tutto ritagliato perché ho già utilizzato dei fiori ehm, quindi praticamente ho fatto queste taschine che ho pensato tra l'altro di munire di, vedete, di piego in modo da poter essere inserite all'interno di un album poi quando ne facciamo una vediamo in quale, in, in quale modo inserirla e poi non ho nient'altro che fatto dei, dei, dei supporti da inserire direttamente dentro la taschina in questo caso ho fatto una tag Qui vedete stesso stile, quindi carta riciclata, fiorellini. In questo caso ho fatto un supporto di questo tipo dove si potrebbero tranquillamente incollare delle foto perché si può fare una cosa di, di questo tipo perché rimane una, una scanalatura abbastanza larga e quindi voi potete inserire tranquillamente qualcosa di, di un pochino più spesso. Per assurdo si potrebbe anche fare un un, un piccolo libricino con dei fogliettini per scrivere cioè non, non c'è nessun problema magari oggi vi faccio vedere come ho realizzato questo, questo supporto per le foto perché è carino e in questo caso vedete decorato ancora in maniera simile ma in un altro modo così ho fatto vedete una, una specie di, di cartellina dove poter scrivere un qualcosa quindi all'interno poi uno può mettere quello che può mettere che, quello che preferisce può mettere direttamente delle foto qualsiasi cosa voglia, voglia inserire quindi detto ciò vi faccio vedere come le ho realizzate perché è una cosa veramente semplicissima allora intanto allora, prendiamo una scatola che ho già aperto quindi questa è la mia scatola che ho ruotato. Così, vedete ho svuotato delle capsule praticamente che cosa ho fatto nient'altro che appiattire la mia scatola in questo modo qui sempre il mio attrezzo che vi dico necessario per appiattire bene tutte le pieghe fondamentale se non ce l'avete comunque potete usare un, qualsiasi cosa di piatto un righello una qualsiasi cosa che avete in casa ma questo è veramente utilissimo quindi vado a schiacciare bene la mia scatola e quindi la lascio incollata così com'è allora eh, vi faccio vedere una cosa questa scatola cioè io ho utilizzato questa scatola ma voi in realtà se ci pensate potreste usare un qualsiasi cosa del, una qualsiasi cosa del genere anche un po' più grande eh, per, eh, vi verrebbero delle, delle cartellette leggermente più grandi quindi voi prendetelo come spunto per fare un qualcosa poi magari posso trovare qualcosa da riciclare di un po' più grande vi faccio vedere ma il procedimento è lo stesso non, non c'è niente di non c'è niente di diverso quindi Appiattisco il tutto e vado a tagliare la parte, questa in esubero, che non mi serve a nulla. Quindi taglio in questo modo, così, anzi, un po' di più, non c'è problema, tanto così, in questo modo, tiriamo via sia da una parte che dall'altra voi se non avete la taglierina come dico sempre potete tranquillamente utilizzare un cutter, una forbice, quello che volete con un righello vi fate il segno per andare dritti e tagliate a questo punto cosa abbiamo? abbiamo la struttura già fatta misura 7, 7 centimetri per 27 e mezzo quindi eh, praticamente io cosa faccio? Eh, faccio tre bustine come quelle che vi ho fatto vedere e le faccio da 9 centimetri quindi eh, con 9 centimetri taglio a 9 centimetri e mi verranno tre Bustine, così. Devo ripetere, devo, esatto. Devo, devo fare più volte perché essendo spesso. Infatti, mi è piaciuta l'idea perché questo cartone proprio è bello. Spesso ed era veramente. Ed è un peccato sprecarlo. Quindi, anche il riciclo mi sembra un'ottima idea. Quindi iniziamo a buttare meno carta e a provare a utilizzarla per fare i nostri lavori. è una cosa che da adesso in poi proverò a fare più volte perché mi sembra, mi sembra anche una cosa giusta da fare. Ok, a questo punto noi abbiamo le nostre tre taschine 7x9. Vedete che praticamente il lavoro è già fatto perché la tasca è già formata. Quindi, cosa devo fare devo ritagliare la carta per foderarla però eh, allora eh, facciamo così vado già a tagliare no taglio prima la carta così facciamo le cose per ordine così non creiamo confusione allora eh, facciamo così prendo un foglio questo è un foglio un foglio di un foglio scrap eh, di avanzo quindi voi potete prendere quello che volete non, non c'è problema per cui vado a tagliare un 9 cm tolgo ancora un millimetro per farlo leggermente ma appena appena più piccolo del, dell'altezza così vedete Dell'altezza del mio, lo, lo, lo, lo, lo copro quasi tutto così, non mi devo neanche preoccupare delle scritte lo vado a ricoprire completamente. Quindi, ho fatto 9 meno un, un, un millimetro. Idem vado a tagliare a 7 meno un millimetro. Quindi sono 1, e sono 2. Io ora vi farò vedere come realizzarne uno, chiaramente perché poi ognuno può realizzarlo come vuole ma io ve ne faccio vedere uno così questo qui per esempio vedete l'ho tagliato troppo ho sbagliato, l'ho tagliato troppo largo quindi allora facciamo così non sono stata abbastanza attenta devo solo togliere un millimetro dai 7 così ecco mi rimane un po' più preciso ok quindi uno e due posso usare la carta fronte retro così farò i due lati diversi ora cosa vado a fare vado a creare questo, questo supporto qui che mi servirà per incollare eh, il la mia taschina su una pagina e beh questa è una cosa che ho deciso di fare io perché mi sembra carina, ma voi considerate che potete anche incollare il bordo, il bordo posteriore e non, mettere, e non mettere questo e utilizzare questa come taschina da infilare in qualche, in, in qualche tasca del jack, in qualche busta, come volete. Comunque io vi faccio vedere come realizzare questa cosa perché mi sembra carina. Poi magari ve la faccio vedere proprio su una pagina come, come ho idea di, di montarla. Quindi cosa faccio? Allora, dal momento che ho detto che questo è 7 mm, 7 centimetri cosa vado a fare? Vado a fare, allora, facciamo un 7, di nuovo meno un millimetro perché dobbiamo entrare tranquillamente così nella nostra, nella nostra taschina. E vado a tagliare un 2 centimetri e mezzo allora facciamo due centimetri e mezzo così e ora vado a segnare a un centimetro vado a fare un piego io lo faccio in questo modo voi come al solito come vi dico sempre potete farlo con gli strumenti che avete quindi ho fatto un piego a un centimetro quindi mi è rimasto un centimetro da un lato e un centimetro e mezzo dall'altro vado a piegare così vediamo bene bene bene bene quindi cosa farò andrò a inserire la parte da un centimetro all'interno della mia tasca e quindi l'andrò a incollare mi farà anche da incollante su tutta la mia base. E questa sarà la parte che andrò a incollare da un centimetro e mezzo, quindi leggermente più larga sul mio eh, sul mio album o sul mio junk quindi tagliato i pezzi che mi servono vado a sporcare tutto col distress. in questo caso visto che la mia scatola è nera utilizzo il il nero quindi questo per sporcare bene i bordi così non si vede più il bianco non mi sto a preoccupare di, di coprire eventuali scritte, tanto una volta che gli metterò sopra il mio la mia carta di supporto non si vede più nulla faccio i bordini giusto perché così rimangono un pochino più opachi così e poi vado a sporcare anche chiaramente tutte le mie parti qui tanto è una cosa velocissima questo potrei anche non farlo ma faccio tutto perché a me piace passare il distress dappertutto quindi Vado a fare anche le mie due carte di decorazione. Chiaramente io ho, ho utilizzato delle carte molto semplici perché eh, le voglio poi decorare in qualche modo sopra. Se voi utilizzate delle carte già magari decorate con qualche disegnino potreste non mettere, non mettere magari niente da incollare sopra e fate ancora più in fretta. Però a me piace sempre decorare un pochino di più un po' di più il tutto, sono così piccoline e secondo me più sono decorate e più vengono carine. A questo punto cosa vado a fare? Vado a ricoprire la mia taschina. Allora, utilizzo colla questa per la carta che è velocissima, attacca benissimo un costo accessibile quindi ognuno ce l'ha per ce l'ha magari già in casa per fare altre cose ed è perfetta quindi andiamo ad incollare da ambo le parti ecco, la nostra carta di decorazione una Le centrate bene fate in frettissima così e adesso andiamo a creare la nostra piega allora in questo caso utilizzo un'altra colla ma giusto così perché eh, essendo un pochino più tenace preferisco usare un'altra colla così non rischio che, che magari con i pieghi mi si, mi si apra quindi cosa vado a fare vado a mettere un po' di colla sulla parte da un centimetro sia da un lato così che dall'altro in questo modo ok vado ad infilare la mia carta con il piego e prima di incollare cosa vado a fare vado a, ad assicurarmi che col piego rimane una cosa che piega tranquillamente quindi faccio questo lavoro qui vedete schiaccio e piego e adesso vado a schiacciare bene in modo da incollare tutto così semplicissimo quindi noi abbiamo il nostro piego per andare ad incollare la nostra tasca ora io con questa fustella voglio creare questo motivo perché così esteticamente è più carino però vi ho fatto vedere anche una versione dove non c'è questa perché non è detto che voi abbiate questa fustella quindi potete tagliarlo con la forbice potete lasciarlo dritto vedete che non è fondamentale viene comunque carino allora io vado a utilizzare la mia fustella per per creare questo motivo perché mi piace quindi lo centro, ma tutto così è, eh, fatto ad occhio, quindi vedete che è tutto molto veloce, quindi aiuto, penso che di aver fatto una cosa che non va bene, perché non l'ha tagliata bene, infatti, mi ha lasciato un pezzettino, perché molto spesso il cartoncino, ma non c'è problema, perché io vado con la mia forbicina, vedete, a tirare via l'ultimo pezzo, Eccoci qua. Per quello, vedete che anche con la forbice, se volete, ve lo segnate e lo, e lo potete tranquillamente fare. Quindi vado a sporcare anche questo. Eh. Vedete così? È più, secondo me, è più bello. E quindi la nostra tasca con il nostro supporto da incollare è pronta. Ora, visto che ho utilizzato eh, un, una carta scrap che avevo, molto semplice, voglio andare a decorare, eh, a decorare il mio, il mio, la mia taschina. Quindi per farla eh, che cosa prendo? Allora, potrei mettere del pizzo, per esempio, che qui non ho utilizzato, il mio eh, pezzettino di foglio di libro che a me piace sempre e quindi eh, utilizzo dappertutto e poi eh, ritaglierò qualcuno dei miei dei miei fiori per cui allora prendiamo un pezzettino di libro così ma proprio una cosa, allora vediamo un po' come farlo perché non lo so allora intanto tagliamo un pezzettino di eh, nastro che vada bene per la lunghezza qui del lo metterei qua sotto così sì. mettiamo il nastro qua ok per il nastro io vado sempre a usare questa colla perché è un pochino più tenace per cui andiamo a mettere un bordino di colla e attacchiamo il nostro nastro potrei quasi farne due file Sì, faccio due file sto così eh, sto improvvisando però mi piace l'idea quindi ne mettiamo ancora un pezzettino qui così in questo modo qua ok andiamo a incollare anche questo così e poi prima che mi dimentichi voglio ancora sempre col mio timbrino ecco vado a sporcare un pochino, anzi, guardate, faccio così, ecco, vado a sporcare anche un po' di nero il mio, il mio pezzettino, così. E adesso voglio andare a ritagliare un pezzettino di libro, da proprio una parte, vediamo se riesco a tagliare una parte dandogli una forma che mi piace, perché... A volte, ecco, ma sì, così va bene, così non spreco anche, non spreco tanta carta. Quindi, anche se la forma non è magari, boh, poteva venire anche meglio, ma non importa, è bella anche così. Quindi questo posso attaccarlo così. E ora non mi resta che andare a tagliare alcuni dei miei fiori, dal foglio che potete scaricare sul mio negozio di Etsy, per abbellire allora qua si tratta di capire io ho fatto questo foglio eh, qui mancano ancora dei dei, dei, dei dei fiori che ho ritagliato eh, adesso non ho, portato di mano, non ho portato a di mano uno degli altri fogli interi perché ne ho stampati un po' li ho stampati su carta da 120 grammi che è una carta che ha una risoluzione un pochino più bella quindi vengono vengono con dei colori guardate molto brillanti ve li faccio vedere da vicino e ho eh, praticamente colorato eh, questi, questi fiori in diverse tonalità che sono le tonalità che ho visto che riesco ad utilizzare sempre perché eh, chiaramente stiamo parlando di, di quelli che sono i miei gusti quindi io in base a quello che i colori che utilizzo dal momento che sono sempre dei colori molto caldi che possono essere più o meno vintage però comunque hanno delle tonalità molto delicate mi piacciono i colori tenui ma questo ormai per chi mi segue da tanto tempo sul canale l'ha già capito cioè eh, vedete che i miei lavori hanno dei colori che sono sempre sono sempre un po' particolari in base ai miei gusti e quindi ho fatto dei, dei, dei fiori con dei colori che, che si possono abbinare sempre a, ai miei lavori e ci sono colori un po' di tutti i tipi. Per cui in questo caso qui, per esempio, mi piacerebbe usare questi azzurri, ma per esempio no perché, ecco, guardate, vedete, questo azzurro lo trovo un po' troppo simile al... Ecco, questi qua mi sembrano perfetti perché hanno sia del blu del verdino, per cui utilizzerò questi. Allora vado a ritagliare i miei fiori, Ne mi ritaglio un po' e poi dopo decido come come utilizzarli, magari taglio anche qualche foglia e vediamo un attimino. Allora una cosa che vi volevo far notare di questi fiori qua è che nonostante siano molto molto carini, perché comunque a me piacciono tantissimo, sono veramente semplici da ritagliare, perché hanno una forma che non ha, che non, che non ha bisogno di particolari lavorazioni con la forbice, quindi di spigoli, non spigoli, e quindi sono anche quelli più piccoli sono veramente facili, che era una cosa importante per me, perché a volte, non so voi, ma quando devo ritagliare delle forme eh, molto complicate, trovo che trovo che il lavoro sia veramente lungo, invece questi sono, sono con i contorni molto netti e molto semplici, quindi in un attimo tagliate tagliate i vostri fiori, adesso questo è grande e quindi potete dire sì è più facile perché, perché è grande, ma in realtà non è così, adesso vi faccio vedere come ne taglio anche uno dei più piccoli, ora io ho lasciato anche un pelino di bianco perché tanto ho intenzione di sporcare tutto con il distress nero guardate però anche questo questo è il più piccolo di tutti eh. quindi vi faccio vedere che anche questo è un attimo perché comunque hanno proprio una forma comoda due scelte apposta ecco e quindi voi in questo modo potete avere materiale per, per sbizzarrirvi veramente io nel, nelle, nelle foto della vetrina del negozio ho messo come li ho incollati direttamente su delle pagine di, di junk su delle pagine di, di album e con della garzina sotto ma veramente in un attimo fate, fate delle cose carine poi una cosa importante li potete incollare sia piatti così come li ritagliate che magari un po' lavorati in modo che sembrino tridimensionali. Adesso vi faccio vedere come faccio così avete un'idea. Quindi in questo modo eh, vado a eh, ritagliare anche anche gli altri, gli altri fiori. Ora ritagliato i miei fiori vado a passarli col distress sui bordi perché così rimangono più più netti quando li vado soprapo, a sovrapporre hanno un effetto un pochino più di, tridimensionale se noi sporchiamo i bordi i bordi di nero ma in realtà potete se preferite potete anche non farlo Così una cosa proprio velocissima Se non avete per esempio il se non avete il, eh, qua, i, timbri della, i tamponi della Distress, potete utilizzare dei pennarelli, potete utilizzare dei gelatos, potete utilizzare quello che volete. Una cosa che, che è importante secondo me, perché eh, io ricevo dei messaggi in cui a volte le persone mi dicono che, e io utilizzo diversi, diversi materiali che, che loro possono non avere perché non tutti possono avere eh, tutta questa attrezzatura però eh, una cosa che vi voglio dire è che mh, voi non vi dovete eh, lasciare eh, influenzare ma non influenzare non dovete lasciarvi bloccare da cose di questo tipo perché potete eh, utilizzare veramente quello che avete poi man mano che eh, andate avanti con i vostri lavori, se scoprite che eh, vi piace creare album, vi piace fare junk, vi piace fare qualsiasi cosa, mix media piuttosto che pian piano vi potete eh, comprare del, del, dei prodotti in più. Io cerco di dirvi quali sono sempre i prodotti che... perché ci sono dei prodotti che sono, diciamo, indispensabili e altri che lo sono meno però e voi potreste decorare qualsiasi cosa con quello che avete in casa, potreste utilizzare per assurdo ehm, delle pagine di una rivista, eh, delle foto, cioè qualsiasi cosa che avete, quindi non state a formalizzarvi sul, su, su magari i materiali che utilizzo io, se vi piace il materiale, vi piace il risultato e pensate che vi possa servire per fare diversi lavori è un discorso ve lo comprate io vi lascio sempre il link sotto la descrizione vi faccio vedere quello che uso e sono cose che vi rimangono e che utilizzerete sempre però non lasciatevi fermare da questo cioè non dite non ho la fustella non ho quello non ho quello per fare gli spigoli no non verrà bello non verrà uguale perché non è vero perché vi ho fatto vedere che questa bustina non ha nessun taglio che il taglio è la cosa minima perché vi ho fatto vedere che potete farla con la forbice e quindi potete tranquillamente lasciare un, un, um, uno di questi adesso magari quando lo faccio ve lo faccio vedere io avevo la fustella l'ho fatta e la farò ma vi faccio vedere che anche se voi senza fustella lo lasciate quadrato va bene lo stesso oppure lo potete tranquillamente arrotondare con una forbice per cui mh, basta avere un po' di fantasia e eh, potete fare qualsiasi cosa. Quindi non fermatevi mai, non bloccatevi mai, pensando di non avere il materiale, pensando di, eh, di, non avere, di non avere di non riuscire a fare le cose. Soprattutto perché, non è così. Bisogna provare. Bisogna provare. Magari non vi verrà al primo tentativo, ma al secondo tentativo vi assicuro che vi verranno delle cose bellissime e per voi sarà una soddisfazione, a volte anche doppia fare le cose senza avere dei materiali che vi facilitano, io con i materiali, con, i, con le attrezzature che mi facilitano, faccio più in fretta anche a farvi il video, per farvi vedere, ma queste sono delle idee, poi voi dovete sfruttare la vostra fantasia, perché altrimenti non ha, non ha senso, potete copiare una cosa che io ho fatto perché mi fa piacere quando vedo che mi arrivano le foto eh, di cose che sono state copiate perché non vuol dire copiare cioè vi piace una cosa e la provate a riprodurre perché eh, dite mi piace e la voglio fare e, per esempio ho già avuto il mio album quello fatto con le buste di pane ed i miei fogli con, con i vari uccellini e, chiaramente eh, ci sono delle persone che lo vogliono fare uguale perché piace l'idea va benissimo però altre cose, potete utilizzare tranquillamente il materiale che avete in casa e fare quello che preferite. Quindi, detto ciò, vado a decorare la mia taschina. Allora, in questo caso voglio fare, allora attacco subito, così nel frattempo fa presa la mia, il mio pezzettino qui di carta di libro. Così. e la mettiamo qui e adesso vi faccio vedere come io eh, lavoro il, il mio fiore allora ne lavoro uno e l'altro invece lo lascio lo, lasso, lo lascio semplice così vedete vedete un attimino la differenza allora io cosa vado a fare con questo attrezzo chiaramente ci sono cose che, eh, che ci vogliono degli attrezzi particolari per, per, per fare delle lavorazioni altrimenti diventa difficile però se non le avete non le fate perché non, non, non c'è problema comunque se avete questo attrezzino che serve un po per imbutire per dare movimento cosa vado a fare vado a ma proprio un attimo eh, vedete a schiacciare qua il bordo gli spigoli dei miei fiori, appena, appena lo tocco, è carta da 120 grammi, quindi subito si, si, si, si deforma. Sotto, importante, questo è un pezzo di, eh, di spugna, di imballo, di riciclo. Dovete utilizzare comunque un qualcosa di morbido, in modo che quando schiacciate, sotto ci sia della morbidezza che vi permette di far prendere la forma, alla carta dopodiché vado semplicemente a schiacciare il centro ecco, vedete che in un attimo questo fiore ha acquisito una forma più tridimensionale vado a fare la stessa cosa negli altri due casi, guardate un attimo, così e così e idem per quello piccolo così Ora, andiamo ad incollare tra di loro i nostri tre fiorellini, quindi mettiamo una colla, un pelino pelino di colla, in quello più grande, così, vado a tenere a schiacciare, giusto che, ecco, così si vede meglio, schiaccio, e idem su quest'altro e vado a schiacciare quello più piccolino, così. Lo centriamo. E eh, ok. Quindi, questo okay. è il mio fiorellino. Guardate, eh. guardate che carino. Dopodiché gli metterò una perlina all'interno e otterrò questo risultato. Per cui, prendiamo la nostra taschina, andiamo a mettere dietro della colla, così, e vado ad incollare, incollo qua sul bordo così mi si vede un po' di libro. Ora, vedete che tendenzialmente, come in tutti i miei lavori, io tendo sempre a fare le cose eh, un po' colore su colore, ma questo è un mio gusto personale perché non mi piacciono le cose con tanti colori, mi piacciono delle cose un pochino più soft quindi poi voi come dico potete fare come volete adesso vado a prendere anche questa fogliolina che ho ritagliato per esempio e la metto qui ok quindi mettiamo la colla solo sulla punta qui poellino di colla e lo andiamo ad incastare sotto il nostro fiore questa parte qua faccio vedere questa parte qui la lasciamo libera perché così rimane un pochino sollevata e anche questo fa parte del dare movimento al mio fiorellino quindi la parte sotto è terminata adesso vi faccio vedere come creare la parte da inserire all'interno della tasca allora voglio fare come vi ho detto il supporto per le, per le foto quindi facciamo questo che è veloce e lo trovo anche utile allora abbiamo detto che eh, la larghezza della nostra taschina è di 7 mm quindi cosa vado a fare allora vado riprendo la mia taglierina intanto decidiamo la lunghezza vabbè possiamo anche prendere di riferimento quello che ho già fatto visto che l'ho già fatto il righello l'ho perso e qua ok, l'ho fatto 8 va bene per cui semplicemente andiamo a tagliare una striscia da 8 su tutta la lunghezza della mia carta scrap io faccio tutta la lunghezza perché ho questo foglio a disposizione voi potreste averlo anche più piccolo e quindi potrebbe venire un po più corto A Me verranno quattro posti per le foto ne potreste fare di meno cosa vado a fare a 7 7-1 meno sempre, ricordatevi il meno 1 millimetro, è fondamentale perché se voi fate giusto 7 poi rischiate che eh, quello che fate è troppo giusto e non vi entra perfettamente nella, ta nella tasca, quindi dovrete, dovete lasciargli un po' di gioco. Quindi io tengo sempre 1-2 mm, vedete un po' voi come volete, se volete essere ancora più tranquilli potete tenere, anzi teniamo i 2 mm così siamo proprio tranquilli che rimane più piccolo quindi vado a fare il mio piego cosa che voi potete fare sempre con righello e un qualsiasi cosa che vi segna la carta piego vedete così ho già riferimento e adesso nello stesso modo subito a fianco qui vado a fare gli altri pieghi. Potreste anche piegare la carta senza senza fare il piego e eh. la segnate con una matita e eh, e poi la piegate cioè non è che non dovete necessariamente fare il piego io ho la possibilità faccio il piego che mi permette di segnarla meglio e faccio più in fretta però ripeto ingegnatevi e tranquillamente quello che faccio lo potete fare anche senza avere altri tutti questi strumenti invece l'ultima parte la vado a tagliare così ok A questo punto io vedete la mia fisarmonica per attaccare eventualmente le mie foto ora decido da che parte voglio che sia l'esterno direi da questa parte qui così faccio un po di di gioco con la differenza di, di carta con il mio con la mia tasca vado ad inserire ecco vedete che entra così bello comodo ma non dovete farlo neanche troppo piccolo perché perché essendo la la, la tasca come direttamente da scatola abbastanza capiente e larga se voi fate una cosa troppo piccola vi scivola dentro invece se la fate praticamente giusta riuscite a poi gestire la la posizione dove volete ora vado a sporcare tutto con il mio distress stress nero in questo modo qui quindi da tutte le parti e mi piace farlo sia nell'esterno che nell'interno quindi velocemente vado a sporcare tutto in questo modo Questo per esempio, come vi dico sempre, questi due. Il nero, eh, il tampone eh, nero e eh, nero si chiama. Questo black suit. Questo tampone e il vintage photo. Io, per chi mi conosce lo sa, li uso in qualsiasi situazione. Perché per me cambiano proprio l'aspetto dei lavori. E quindi ecco, questi tra le cose, tra le cose che eh, bisogna avere. Secondo me, se si fa questi lavori, se si fanno questi lavori di scrap eh, queste sono, fanno parte delle cose fondamentali perché comunque vedete anche voi che adesso vi faccio vedere la differenza magari prima di allora guardate questa parte qua che ho evidenziato col distress e guardate questa che non ho ancora evidenziato è tutto diverso quindi questa è una cosa che proprio, almeno a me piace la matti, quindi vedete, qui lo evidenzio ancora un pochino, così, dovrei averlo fatto dappertutto, adesso c'è la differenza netta su tutte e quattro le parti. Ora, abbiamo detto questa parte qui, io con il mio attrezzo, gli angoli ecco allora vi faccio vedere subito anzi lo faccio dopo gli angoli li taglio dopo averlo decorato perché vi voglio far vedere come non è, eh, non è una cosa fondamentale allora qui ho ancora il mio fiorellino da attaccare con la mia fogliolina ecco in questo caso qui non, non creo nessun non creo nessuno spessore al, al mio fiorellino ma lo vado ad attaccare direttamente così com'è così vedete che è bello comunque, non c'è proprio bisogno di, di farlo oppure ne fate uno e uno e, e cambiate un pochino quindi vado a dare la colla qua, così attacco il primo in questo modo ora ne attacco un altro qui Così in questo caso utilizzo la colla per la carta perché tanto andandolo a mettere ad, ad incollare tutto la, la parte incollata è più larga e quindi fa ben presa e poi vado anche ad attaccare la mia fogliolina magari la metto qua sotto aspettate perché ho fatto una stupidaggine dovevo inserire un attimino vediamo se ce la faccio ancora ma sì, ce la dovrei fare senza fare danno, ok, sollevo leggermente la punta qui, vediamo un po' dove metterla. Tipo potrebbe essere così: ecco, vedete che anche senza dare tridimensionalità, l'effetto rimane comunque carino. Dopodiché eh, io li ho lasciati semplicemente così, ma eh, basterebbe eh, fare un pochino di sfumatura qui intorno, intorno al fiore e diventano ancora più, e diventano ancora più belli. Eh. Quindi immaginate quante cose si possono fare, ma adesso voglio proprio fare una cosa semplice, semplice, così non, da, non creare troppo, da, da, da non utilizzare troppo, troppo materiale. Quindi a questo punto il mio bigliettino da inserire nella tasca sarebbe pronto. E vi faccio vedere se io lo vado ad inserire, così, vedete che bello. No? Non so cosa ne pensate, ma io... Ah, tra l'altro, vabbè, poi vi faccio vedere come incollare, come attaccarla alla pagina. Io, dal momento che ho questo attrezzo, che mi piace tantissimo, cosa vado a fare? Vado a smussare con questo motivo tutti e quattro gli angoli, così. Vado a ripassare il distress, perché avendo tolto una parte di carta rimangono di nuovo... Le, le, le fessure bianche invece le dobbiamo sporcare di nuovo tutte ma è una cosa veloce sia da una parte che dall'altra così e, e questa è la mia versione finita di supporto vedete che chiaramente con un bordino che può essere anche semplicemente la fustella per fare gli angoli arrotondati io ho utilizzato quella perché a me piace molto quella la trovo più, più carina e quindi ho utilizzato quella però nel momento in cui non l'avete avete visto che l'effetto è bello comunque ve lo vorrei far vedere so, ve lo faccio vedere qua perché così avete un pochino più una perché sotto è azzurro si vede ancora si vede meno il, come si dice, non mi viene in mente la parola, aiuto, ehm, niente, non mi viene in mente la parola, ah il contrasto ecco, con un contrasto chiaro riuscite a vedere meglio quello che ho fatto, ve lo faccio vedere bene da vicino. Adesso però, fatto ciò, vi faccio vedere come, eh, come avrei in mente per esempio di, eh, di utilizzarlo, che è anche una cosa importante. Dunque, per esempio, prendiamo questo mio junk, ok che è un altro dei lavori che trovate fisicamente in vendita sul mio negozio online. Allora, in questo caso qui, vediamo un po' dove potrei andarlo ad inserire. Prendiamo una pagina proprio vuota sì, all'inizio qui avevo visto delle pagine vuote ecco. per esempio ci mettiamo in questa situazione e visto il colore vedete che è un pochino tutto sul verde eh? potremmo utilizzare ecco potrei utilizzare questo potrei utilizzare questo che all'interno aveva ecco il suo il suo cartellino allora per esempio lo potremmo mettere qui. Ora io ho utilizzato cosa fa da fare, vado ad incollare questa parte sul mio eh, sul mio junk. Allora, in questo caso volevo vediamo se riesco a far star giù così non c'è l'ombra, ecco. Allora, in questo caso è un junk. Quindi io ho delle pagine eh, che non sono, ehm, che non verranno ricoperte con della carta scrap. Quindi, cosa posso fare? Allora, vado ad incollare dove preferisco questo. Quindi, facciamo così: mettiamo la mia colla, così, ok, e lo vado ad incollare tipo, diciamo qui. In collo dritto e siamo a posto quindi così, ok? A questo punto come funziona? Se questo fosse un, uh, un album, eh, questa, questa operazione verrebbe fatta prima di ricoprire la mia pagina con con la carta di decorazione quindi io potrei fare in questo modo prendere la mia carta adesso questa va bene non, non, non comprende tutto però immaginate immaginate eh, di avere la carta giusta No, eh, potrei fare così potrei tagliare nel punto dove voglio quindi in questo punto potrei tagliare ma ve lo faccio vedere perché così non è chiaro allora immaginiamo che questa sia la pagina del del, del nostro del nostro del nostro album e io voglio mettere come ho già fatto il la mia taschina qui quindi cosa vado a fare con una matita vado a segnare questa questa parte dove voglio tagliare ora in questo momento non ho la, partita, la matita a portata di mano quindi come vi ho detto bisogna ingegnarsi un attimino così non vi faccio perdere tempo a recuperare le cose allora vado a segnare con, con il mio con la mia forbice ho fatto un segno dove devo fare il taglio vado a tagliare in questo modo così ok quindi anche se tagliate un po più lungo non importa l'importante è che entri tutto, quindi devo allungare ancora un po' in questo modo qui chiaramente se voi utilizzate la matita, il righello, come vi faccio sempre vedere fate le cose precise io adesso, ecco, è solo indicativo quindi vedete che per cui cosa vado a fare? vado ad incollare prima la mia taschina qui sul retro della pagina e poi vado ad incollare la mia pagina sul mio album e quindi ho questo lavoro che rimane anche perfettamente finito ok invece quindi questo nel caso di un album invece visto che io ho preso un, um, un junk e quindi non ho uh, non, uh, non ho la pagina da incollare posso fare una cosa di questo tipo per esempio anzi a questo punto potrei farla anche più grande potrei incollare questa anzi no, non mi piace tanto il colore Devorei, dovrei mettere una, una, una carta che, che sia più vedete che questo è sul verde questo sull'azzurro non c'entra niente quindi non va bene però eh, potrei prendere un altro pezzo di carta che adesso non ho a portata di mano vediamo un po' no, non ce l'ho però vado ad incollare una parte, un'altra carta, quindi ho un altro posto eventualmente per incollare una foto, che potrebbe essere una foto qui e anche una foto sul retro. Ecco cosa vi volevo far vedere. Il retro, che io di tutti quanti ho lasciato molto semplice, perché così rimane piatto quando lo vado a incollare. Però è comunque un posto dove eventualmente si può incollare una foto. Quindi voi potreste incollare una foto qui, una foto qui e chiudere il tutto oppure se non volete fare una cosa del genere e volete lasciare più spazio per, ehm, per scrivere per esempio potete utilizzare anche adesso in questo caso questo eh, è anche di un colore che boh, che non c'entra molto però potreste utilizzare Io lo metto comunque tanto poi lo posso coprire guardate un washi tape ecco ne mettiamo due così perché questo è stretto potrebbe essere anche più ok per esempio vedete oppure potreste sto facendo vedere varie soluzioni perché proprio per farvi capire che che non è necessario avere si può avere qualsiasi cosa potreste anche utilizzare guardate se io lo sporco perché cambia tutto come dico sempre se sporco un così anzi posso anche mettere questo perché a me piace sempre ecco potrei anche mettere una cosa così quindi vi sto facendo vedere varie soluzioni per utilizzare così i vari, vari pezzi di, di qualcosa che avete in casa quindi adesso chi acquista il mio giante si ritrova il suo anche il suo la sua taschina incollata qui per esempio vedete vado a tagliare perché dà un po' fastidio ok anche qui così E quindi l'abbiamo incollata in questo modo così vi ho fatto vedere anche come, come utilizzarle perché così almeno uno ha un pochino un'idea allora devo togliere eccoci qua togliamo questo pezzettino a questo punto penso di avervi detto proprio tutto vi Ve faccio vedere i quattro 4, le quattro 4 taschine che ho creato quindi come vi ho fatto vedere da ogni, da ogni scatola delle mie cialde vengono fuori tre taschine, adesso io oggi ve ne ho fatta solo una per farvi vedere come, come, poter, come poter riciclare questa scatola però immaginate questa scatola o ripeto una scatola fatta tipo questa che è già chiusa quindi dalla mia scatola basta piegarla, schiacciarla e invece di buttare via carta in più, guardate che cosa si può fare. Quindi il video di oggi era un po', un po diverso sul riciclo. E, tra l'altro fatemi sapere nei commenti se, se vi fa piacere di vedere magari video di questo tipo perché eh, a parte che riciclare è una cosa che dovremmo fare tutti per fare meno spazzatura possibile e poi a parte tutto eh, uno magari non ci pensa però eh, da, da, da qualcosa che andrebbe buttato via si può veramente sempre fare qualcosa di carino e quindi, e quindi è un peccato sprecare per cui se mi dite che eh, anche questi video vi piacciono io mi posso attivare, mi posso, posso cercare, posso trovare qualcosa. Adesso questo mi è venuto in mente ieri mentre, mentre ho, svuotato, ho svuotato le scatole perché veramente ho detto è proprio un peccato. Ho visto che la scatola era bella e quindi ho detto no, ad adesso in poi queste scatole le devo assolutamente riutilizzare però eh, posso, posso vedere di trovare qualche qualche cosa proprio di carino di particolare e ve lo posso riproporre magari variandolo un po' secondo i miei gusti secondo le mie idee però con il riciclo si può fare veramente tanto e, quindi eh, a questo punto non ho più niente da dire e, spero che eh, anche questo video di oggi vi sia piaciuto e se avete piacere lasciatemi un like un commento come dico sempre o se avete qualcosa da chiedere chiedete e cercherò di rispondervi più in fretta possibile se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere anche se eh, adesso sono nel periodo l'ho messo nel, sul mio social sul, sulla mia storia di, di Instagram eh, però volevo veramente veramente ringraziarvi perché eh, ho raggiunto i 3.000 iscritti su Youtube ed è una cosa che eh, veramente non pensavo di riuscire a fare in così breve tempo e per me è veramente una fonte enorme di soddisfazione quindi grazie grazie grazie a tutti i miei iscritti mm, non vi rubo più tempo, eh, vi lascio andare e come al solito eh, vi auguro tanta, tante buone cose e tanta creatività in modo che possiate dare sfogo e fare, e fare qualche lavoretto nuovo eh, un bacio a tutti e ci vediamo con il prossimo video ciao